Buonasera e grazie di essere così numerosi stasera. Allora, io um, pensavo di raccontarvi qualche cosa come introduzione a questa serata e al libro di Melania Mazzucco e poi lasciare spazio a lei per farci raccontare molte cose molto interessanti che sono sicuro verranno fuori. Allora, um, io ho fatto studi letterari e quando ero all'università si cominciava a parlare all'università di scritture femminili. Vi parlo di una trentina d'anni fa. e Io ero molto perplesso perché nel mio fuoco uh, giovanile dicevo ma un artista non è né maschio né femmina perché dobbiamo stare a mettere questi, questi compartimenti. E, e con un gruppo di amici eravamo molto convinti di questa cosa. Cioè l'artista è l'artista. Quindi dire che un artista è maschio o femmina è un, è un limite. Negli anni io ho cambiato idea di fronte a delle cose che eh, mi sono accadute, di, di vedere, di pensare, e ve ne racconto una. Eh, qualche anno fa ho visto, sono andato a una mostra di un artista eh, che mi è particolarmente cara, che è eh, Maria Lai, che forse la conoscete perché lavora con i tessuti e questi tessuti li usa per costruire, per esempio, dei libri dove le cuciture diventano, eh, o le imbastiture diventano, una sorta di scrittura su questi tessuti. Eh, lavori meravigliosi. E, e ero in compagnia di alcuni amici e una mia zia, una mia zia, insomma, di due generazioni più lontana da me. E a un certo punto lei mi comincia a far notare una serie di cose in queste cuciture, di come era infilato il filo, di come tornava indietro che ti permettevano di capire veramente queste opere. Io la mi sono reso conto di una cosa, che il tipo di studi che avevo fatto, sia artistici, sia letterari, sia pratici, ho studiato anche pittura, mi avevano messo nelle condizioni di vedere la pittura all'olio, vedere l'acquarello, la scultura, eccetera, eccetera, ma nessuno mi aveva mai insegnato cucito e ricamo. Sembra una banalità. Però la storia dell'arte è una storia moralizzata, dove ehm, per molteplici ragioni, politiche, sociali, economiche, alcuni mezzi sono stati ritenuti di serie A e altri di serie B, come alcune personalità sono state ritenute di serie A e altre di serie B. Però se noi ci pensiamo, e appunto i lavori di Laine sono um, insomma, un esempio eclatante, creare una gerarchia tra la pittura a olio e il ricamo è, è arbitrario. È completamente arbitrario, però è una condizione storica. E allora lì io, questa è una delle cose che potrei raccontarvi, mi sono reso conto che il mio convincimento giovanile che l'artista non è né maschio né femmina era giusto da un punto di vista di entusiasmo, diciamo così, esistenziale, ma era falso sul piano storico. Storicamente siamo sempre maschi e femmine. Non biologicamente, storicamente, soprattutto quando parliamo di cultura. E venendo direttamente a un esempio del libro eh, di Mazzucco, c'è un, un dipinto che poi dopo magari vediamo, di Berthe Morisseau, che raffigura la, una culla per eh, insomma. Mi sentite? Eccoci, sì. allora um, questo è un esempio molto preciso perché gli impressionisti, la generazione degli impressionisti di cui Morisot fa parte rinnova la pittura sicuramente sul piano stilistico, eh, da tanti punti di vista, non lavora più ve per velature ma per tocchi, alcuni cominciano a dipingere all'aperto, non tutti, ma anche per i temi. E una delle ragioni che fa sì che il pubblico moderno, contemporaneo sia così affezionato alla um, generazione degli impressionisti è che per la prima volta noi non vediamo battaglie dei eroi o crocifissioni, cioè questi temi... Eh, Diciamo così altissimi, ma anche distantissimi, ma vediamo la vita quotidiana. Però dipingere una culla è qualcosa che è particolare. Non abbiamo tutti questi dipinti di culla, abbiamo molti dipinti di neonati, di Gesù bambini, che però appunto sono ritratti di Stato in un certo senso. Questo è uno di quei casi in cui tu dici storicamente un maschio avrebbe mai scelto questo soggetto da dipingere. No. Probabilmente no, il punto non è se un maschio potrebbe o non potrebbe dipingere una culla, il punto è che semplicemente questa cosa non è accaduta. Allora, la cosa secondo me meravigliosa del libro che presentiamo stasera è che Mazzucco non ci parla soltanto di artiste, ma ci parla di opere. E in ciascuna di queste opere c'è uno specifico tematico, stilistico e eh, di sguardo che solo queste autrici, queste personalità, potevano tirar fuori, potevano mettere a fuoco, potevano raccontarci in un certo modo perché dico la, la grande qualità è, sono queste opere. Perché ehm, ormai da tanti anni si parla, ehm, o meglio, si parla: si sta riscrivendo la storia dell'arte. Eh, insomma svecchiandola di tutta una serie di ehm, rigidezze e soprattutto di gerarchie impostate nell'Ottocento e ci si rende conto che il modello ottocentesco oggi semplicemente non ci serve più se voi andate a vedere a tutt'oggi la cronologia di molti manuali di storia dell'arte risente della mentalità risorgimentale cioè noi scegliamo il meglio per dire che cosa, come l'Italia è arrivata a essere la terra appunto di santi navigatori, artisti eccetera eccetera e il lavoro che è stato fatto dal dopoguerra in poi, in vari ambiti, dal, dall dalla ricerca iconografica, insomma dallo studio dell'iconografia, alla storia sociale dell'arte, alla scoperta appunto di figure, o meglio no, la, non la scoperta, la scoperta di figure che erano marginali, magari proprio perché donne, sta cambiando completamente la prospettiva su tutto. E questo ehm, svecchiamento non tanto di contenuti ma proprio di modelli è qualcosa di cui abbiamo un grandissimo bisogno insomma per ripensare proprio le categorie con cui noi pensiamo all'arte. All allora sicuramente dopo eh, vedremo dei, dei dipinti e magari ce, ne, ce li commenti anche eh, però la prima domanda che vorrei farti è come è nato il libro. Buonasera a tutte e a tutti intanto grazie a Riccardo Falcinelli per essere qui. Eh, in realtà questo libro è nato nel momento stesso in cui ho pubblicato il Museo del Mondo. Eh, con Enaudi abbiamo fatto, curato questo volume nel 2014 e il Museo del Mondo era stato immaginato come una collezione privata Oppure un gioco letterario di quelli che si cominciavano a fare nei musei, in cui i grandi musei del mondo hanno chiesto a uno scrittore, a volte molto conosciuto, ricordo che Pinter ha fatto qualcosa del genere a Londra, e altri scrittori lo hanno fatto al Louvre, di provare a riallestire il loro museo. Eh, sono musei immaginari e musei letterari. Eh, con Repubblica immaginiamo appunto un museo privato, una galleria privata curata da me, pensata da me. E ho avuto la massima libertà allora di comporre questo mio museo e scelsi 52 opere che avrei voluto possedere, che avrei voluto vedere nella mia collezione privata, di grandi maestri però non necessariamente, non è un catalogo, non è un canone, non necessariamente vi figurano tutti quelli che ci dovrebbero essere, soprattutto selezionando proprio di loro le opere le opere eh, che per me erano più significative di quell'artista o che comunque avevano colpito il mio immaginario, la mia memoria, mi avevano creato delle associazioni e avevano generato a volte addirittura delle scritture. Per fare un esempio c'è Grunewald, c'era la crocifissione di Isenheim, che è un quadro, un po lì, una parte di un'enorme macchina scenica quasi pittorica che si trova nel museo di Colmar, del quale in seguito avrei appreso che eh, aveva scritto meravigliosamente anche Sebald per esempio un grande scrittore tedesco del XX secolo ma io sono andata a colmare a vedere quest'opera perché avevo letto Canetti e spesso è la letteratura che mi ha invitato all'arte questo è interessante come mh, circolarità della conoscenza che, a cui tengo moltissimo a proposito di separazioni no? e di divisioni, quindi c'è quello, però, c'è, non so, un'opera di Kandinsky per me è essenziale, che è una piccola opera, un acquerello leggerissimo su China con l'inchiostro di China, che raffigura la sparizione della figura, cioè il momento del passaggio di Kandinsky all'arte astratta. Di tutti i capolavori di Kandinsky, ho scelto quello, per esempio, e così via. Quando sono and siamo andati a pubblicare il Museo del Mondo, mh, sono rimasta un po' scioccata da rendermi conto che avevo selezionato soltanto tre opere eh, dipinte da pittrici. Una era l'iris eh, nero, black iris eh, di Giorgio Occhifi, che figura anche nel Self Portrait, eh, Susanne Vecchioni di Artemisia e un lanciatore di reti pescatore di Susanne Valadon, che mi interessava moltissimo perché mi permetteva di parlare del rovesciamento di ruoli in cui la modella diventa pittore, il nudo, maschile, insomma era un quadro eh, fra, tu, fra i tanti dipinti da Susanna che mi permetteva di dire anche queste cose. Però lì sono rimasta molto turbata dalla mia scelta perché io ehm, ho scritto il Museo del Mondo nel 2014, ma sono vent'anni e più, trent'anni? che come operatrice culturale, quindi non solo come scrittrice, cioè con i libri che ho scritto, ma proprio come attivista nelle scuole, nell università, nelle università, nei circoli di lettura, così che lavoro per valorizzare eh, il lavoro femminile, l'intelletto femminile, il lavoro intellettuale femminile, artistico anche. Ho dedicato anni della mia vita a Marietta Tintoretto, che è una pittrice di cui oggi probabilmente non sopravvive neppure un'opera, e stavo scrivendo, stavo lavorando da anni senza sapere se avrei mai visto la luce all'architettrice. Insomma, Plautilla Bricci, un'altra dispersa della storia dell'arte. Quindi, l'idea che ne avessi scelte solo tre naturalmente mi lasciò molto turbata. A quel punto, ho cominciato a riflettere sul perché era successo tutto questo. E ho cominciato a pensare di fatto a questo nuovo volume. E che in parte, tra l'altro, colgo il tuo spunto. No? Io stessa. Nella mia, negli anni della mia formazione ho sempre rifiutato l'idea che esistesse una scrittrice, uno scrittore. Io stessa mi sono definita scrittore fino al 2000. Mi ricordo addirittura anche il giorno in cui questo è avvenuto per l'ultima volta. E questo fa capire che io sono una persona del Novecento. Tutte le scrittrici del Novecento hanno rifiutato eh, la categoria femminile della loro professione. E mi sono resa conto che questo era una assunzione di punto di vista eh, patriarcale e maschile soltanto quando le giovani generazioni, cioè ragazze di vent'anni con le quali stavo dialogando del, di lei così amata, mi dissero ma lei si rende conto di parlare di sé al maschile e mi chiesero perché stavo facendo questo e non c'era una ragione militante, no? non stavo dicendo che appartenevo a un altro genere, non stavo rivendicando questo, stavo sminuendo la possibilità che essere... avevo paura che affermare di essere una scrittrice sminuisse, eh, mi dividesse a metà invece che rendermi intera e quando queste ragazze ventenni me lo fecero notare in quello stesso momento mi sono resa conto appunto di essere vecchia, cioè che avevo assunto un punto di vista che non era il mio e quindi ho decostruito questa visione che era, prima di me era appartenuta a Elsa Morante che si, di, si definiva uno scrittore, a Margheriti Ursenar, a Maria Bellonci, a tutte le le donne delle generazioni precedenti ma anche alle pittrici molte delle pittrici che sono in questo volume eh, avrebbero rifiutato la categoria femminile della loro professione perché temevano di essere rinchiuse in un ghetto e sminuite naturalmente però le cose sono cambiate e nel XXI secolo questo discorso è un discorso novecentesco, adesso invece è profondamente cambiato e quindi possiamo fare un ragionamento completamente diverso, che è quello che ho cercato di fare con, con questo libro, che è una specie di nuovo museo del mondo, ma diverso da questo ho scelto unicamente opere di mano di donna che avessero anche come soggetto, però eh, soggetto femminile, quindi che lo fosse due volte per fare una riflessione su appunto il modo in cui eh, gli occhi e la mano di una pittrice hanno usato, utilizzato o decostruito i modelli visivi, iconografici, per lo più ereditati dalla tradizione, perché eh, ovviamente dal, dalla seconda metà del Novecento in poi questo discorso comincia a incrinarsi e poi forse a sparire, ma fino ad allora le pittrici hanno dovuto lavorare, maneggiare materiali eh, che non erano stati creati da loro, no? E quindi come hanno fatto questo? E cosa hanno scelto di dipingere quando hanno potuto scegliere? Oppure come hanno dipinto ciò che non hanno potuto scegliere di dipingere? E questo mi sembrava un discorso effettivamente nuovo e, e volevo fare un libro in questo senso veramente del ventunesimo secolo. T Tanto per darvi un'idea di, di quello che è accaduto negli ultimi cinque secoli, perché uno può dire abbiamo poche artiste nel passato perché socialmente non semplicemente era un mestiere che non potevano fare. Di fatto le questioni sono un po' più complesse, nel senso non solo non potevano farlo, ma sono state anche osteggiate nel farlo. Vi faccio due esempi. Fino alla seconda metà dell'Ottocento gli era vietato partecipare a lezioni di nudo. E infatti eh, insomma, le artiste, che poi sono diventate più note tra il Sette e Ottocento facevano ritratti, perché semplicemente non potevano allenarsi in una pratica che era richiesta nella pittura Um, più importante per esempio appunto la pittura di tema eroico ma ve ne dico anche un'altra che è anche più inquietante la retta d'ingresso al Bauhaus che è stata la scuola d'arte design più importante del novecento costava 30 marchi in più per le donne e questo su esplicita richiesta di Gropius che si era accorto che la richiesta di formazione era più alta da parte delle ragazze e voleva frenarle voleva che ce ne fossero meno e gli vieta comunque di partecipare ai corsi più importanti come quelli di pittura. Insomma, non è soltanto il mondo era in un modo, sono stati proprio messi dei paletti perché delle cose ehm, non accadessero. Ora, ovviamente, le cose stanno nella storia e ehm, noi le studiamo eh, nella storia, eh, però guardare questa carrellata che eh, Mazzucco eh, ci propone aiuta anche molto a riflettere su questa storia e sentire quanto ci riguarda e quanto non ci riguarda più. Vogliamo vederlo qualche dipinto? Ce lo sì. racconti? Sì, dico una cosa a proposito dell'esclusione sì. dalle scuole. Voi vedete che in copertina abbiamo scelto un'immagine di Pauline Boti, o Boti, alcuni la chiamano così, ma Boti in realtà, una pittrice inglese, ehm, pioniera della pop art, importante figura appunto della pop art inglese. Ehm... Ci sono delle frasi scritte su di lei e nel momento in cui venne lanciata che oggi riteniamo incredibilmente offensive e sessiste, ma in realtà volevano essere addirittura galanti per presentarla al pubblico, eh, era molto bella e a un certo punto sulla rivista d'arte che la presentava si dice, immaginate insomma pittori, i pittori con gente con la barba, pensosa e seriosa, invece no? possono essere anche bionde, così, cioè una cosa enormemente offensiva. Lei non poté studiare pittura? Siamo negli anni 60 in Inghilterra, quindi non siamo appunto nell'Ottocento, nel Cinquecento, quando non potevano studiare nelle accademie di nudo ma siamo negli anni 60 in Inghilterra, non può frequentare i corsi di pittura, non c'è una legge che lo vieti, però gli sconsigliano tutti di iscriversi ai corsi di pittura perché non sono adatti alle donne, ma la dirottano verso la pittura su vetro, arti decorative, la zona franca nella quale effettivamente fin dal 600 le donne avevano potuto esercitarsi, ma questo ancora nell'Inghilterra degli anni 60, quindi è vero che sono stati costruiti dei veri e propri muri per impedire ehm, a quelle che gli esempi di quelle poche che erano riusciti a superarli questi muri poi generassero una valanga che avrebbe travolto la diga. Ma la diga c'era e c'è stata veramente fino a pochissimo tempo fa. Quindi, anche, diciamo, la scelta di, dell'opera per la copertina si porta dietro tutto questo perché è molto vicina a noi e la sua storia è molto emblematica. Fu lanciata eh, grazie a un video, un documentario un video molto bello di Ken Russell che devo dire invece essendo un pioniere del free cinema non si poneva queste questioni, quindi la, la presenta assolutamente alla pari con i suoi compagni d'avventura, però invece eh, al di là di questo nella Londra di allora, che pure era la Swing in London, che insomma era il luogo nel quale stava veramente cambiando il costume del mondo, alla fine, essere una bella ragazza, una bella donna, eh, le fu incredibilmente nocivo, tant'è che poi dopo la sua morte lei è stata completamente dimenticata, le sue opere sono finite in un fienile, ci sono rimaste per 30 anni e soltanto molto di recente, negli anni 90, insomma, è stata ritrovata e rimessa lì dove doveva stare. E le, la selezione è, è arbitraria, questo mi sento di dirlo naturalmente, perché ho scelto non necessariamente tutte le artiste che dovevano esserci ma quelle eh, le cui opere mi permettevano di condurre il discorso in un certo modo eh, o per la loro tematica o per la forma nella quale sono state realizzate o per la novità oggettiva ehm, con cui hanno affrontato alcuni dei, dei temi dei soggetti insomma classici della, della pittura occidentale quindi ne possiamo vedere qualcuno se vogliamo vederlo, vederlo insieme vabbè questo dico subito una cosa prima di guardare perché questo è il filo conduttore naturalmente di tutta questa storia perché è la, la, la faccia esterna dello stendardo di plautilla plautilla è la mia architettrice eh, qualcuno di voi saprà insomma che a lei ho dedicato il romanzo l'architettrice pezzi della mia vita Plautilla era neppure più che un nome ormai nella, nella storia dell'arte italiana, è stata deliberatamente cancellata perché l'esempio di, di questa donna era veramente pericoloso e sovversivo. Plautilla era riuscita a essere ciò che nessuna donna aveva osato immaginare di poter essere nella Roma del 600, ma neanche nell'Europa del 600 e neanche del 700 e dell'800. Un'architettrice, una donna che disegna. Eh, edifici, addirittura sacri, una cappella, eh, che costruisce, dirige un cantiere, eh, sa di matematica, eh, può comandare i capimastri, eh, una schiera di operai sotto di sé. È un esempio veramente devastante e quindi il suo nome viene cancellato inizialmente perfino dal suo stesso committente, cioè dall'uomo che le ha dato la possibilità di farlo. E dopodiché è sparita completamente dalla storia dell'architettura e della storia dell'arte ci sono voluti quasi tre secoli perché una donna in italia si laureasse in architettura è avvenuto nel 1925 pensate lei è vissuta nel 1600 quindi era un caso davvero straordinario e era anche una pittrice notevole e a questo tempo già matura quadra del 1675 in verità non è neppure un quadro ma era uno stendardo processionale e le fu commissionato dalla una piccola confraternita di Poggio Mirteto, il paesino della Sabina, dell'Alta Sabina, da cui proveniva Alpidio Benedetti, il suo committente principale, il suo il compagno occulto della sua vita. E comunque l'uomo ombra insieme al quale ha tramato tutte le sue avventure artistiche, eh, insieme, insomma, hanno osato fare ciò che non potevano. È un'opera che io ho trovato bellissima fin dalla prima volta che sono andata a vederla nella chiesa di Poggio Mirteto. Peraltro c'è anche un retro, che è una decollazione di Giovanni Battista, che non vi posso far vedere, che non c'è nel libro, ma ehm, è interessante perché c'è il discorso del nudo. Clautilla non aveva studiato il nudo, ovviamente, quindi il nudo di, di Giovanni Battista morto è un po' goffo, no? l'anatomia, le donne pittrici non erano forti in anatomia. Eh, erano molto forti invece nella scelta del, del modo in cui ha scelto di rappresentare questo soggetto, tutto al femminile, spesso nelle nascite di San Giovanni in Battista non ci sono uomini, ma il modo in cui mette in azione i personaggi, Plautilla è molto nuovo. Il quadro è ispirato ad altri disegni e dipinti di Pietro da Cortona, di Sacchi, che era un pittore importante della Roma del Seicento tuttavia è proprio suo, sia nell'esecuzione sia nella scelta dei colori adesso si potrebbe dire molto sulla scelta dei colori, ma questo è un quadro già settecentesco per eh, la, la pastellatura. Insomma, del... è rarissimo perché non c'era nessun esempio in quel momento nella Roma di quel momento. Forse Maratta lo farà vent'anni dopo. Lautila lo fa da sola nel chiuso nella sua casa nella quale viveva. E inoltre mette al centro della scena: questo ho trovato particolarmente interessante personaggio di una donna anziana non dipinta però in maniera grottesca o caricaturale che era un po' la norma no? Infatti. cioè di fare quei volti un po' da strega di biancaneve col naso adunco infatti questo è quello che mi colpì la prima volta che, che l'ho vista perché le vecchie eh, nei dipinti di mano maschile ovvero in quasi tutti sono sempre appunto eh, recitate scelte insomma rappresentate in chiave di commedia Uh, devono fare paura o ribrezzo, eh, anche le, le tre età della donna e le tre età degli uomini, se confrontate questi… Vecchio saggio e la strega. Il vecchio saggio e la strega, cioè il Senex è un, è un personaggio venerando, autorevole e spesso anche di una grande bellezza, no? Mo bellezza morale e quindi bellezza fisica. La donna vecchia è una strega, fa paura e deve fare ribrezzo. Eh, però invece Plautilla rappresenta una donna con i capelli bianchi, questa è un'altra cosa di cui, su cui ho interpellato tutti i miei amici storici dell'arte, no? io ho detto, la prima volta ho detto, ma io non ricordo di aver visto eh, dei personaggi con i capelli bianchi, di donna con i capelli bianchi in un quadro, eppure eh, le donne avevano i capelli bianchi anche nel 600 ovviamente, soprattutto le donne del popolo che non si ritingevano, quindi mi è sembrato un particolare, un incredibile freschezza realistica, però non, per, appunto, non provocatoria, non caricaturale, naturale, in una pittrice che peraltro non seguiva il naturale, perché lei era una classicista, quindi non, suo padre si schierò contro il Caravaggio nel Seicento. il padre di Plautilla era nella stessa bottega del Caravaggio, dal Cavaliere d'Alpino negli stessi anni, ma Caravaggio andò nella direzione del Vero e il padre andò nella direzione di Raffaello e poi di Guido Reni e, e dei classicisti, e Plautilla comunque segue il padre in quella direzione. Però eh, nella sua opera classicheggiante, diciamo così, mette delle particolari di realtà che sono anche molto femminili e indubbiamente forse anche perfino femministi. nel rappresentare una levatrice, la realtà è un, un tema conduttore, è una cosa che torna molto spesso. In tante artiste, c'è l'attenzione a qualche cosa che non sia idealizzato. Questo è interessantissimo, soprattutto per i nudi, per esempio perché sul nudo di donna eh, naturalmente c'è da dire tantissimo, io mh, quindi ne ho scelti alcuni, perché è un tema che mi ha sempre molto interessato, no? sapevo della storia di, Ar di Artemisia, che è stata una delle poche la pittora, che non solo ha rappresentato il proprio stesso nudo, cioè ha scelto di usare il proprio corpo in pittura, eh, ma poi ha usato anche delle modelle, aveva la possibilità di pagare delle modelle nude, e ci sono le sue lettere nelle quali racconta la difficoltà comunque per un pittore di procurarsi una modella, una modella bella, Artemisia si lamenta che spogli, ne spogli decine e ne va bene una, insomma invece lei doveva fare un bagno di Diana per esempio e le servivano dei nudi veramente belli e non li trovava nella realtà, però poi quando andiamo a guardare i nudi che ha fatto Artemisia ci accorgiamo che infatti non sono nudi idealizzati, sono nudi molto realistici nella rappresentazione dei seni, delle cosce, no? Non sono... Ce l'abbiamo qui il, il dipinto d'Artemisia? Vediamo se ce l'abbiamo. Abbiamo, abbiamo portato sicuramente il nudo di Giulia Lama. Mm -hmm. e Proviamo a vedere. Possiamo mandare? Ecco. Beh, pure questo... potentissimo. Questo è bellissimo. Tra l'altro Giulia Lama, a proposito di, di pettrici che sono state osteggiate, che si sono, è un caso piuttosto interessante perché Giulia Lama è una veneziana, quindi vive nella Venezia del Settecento, la città del, dei piaceri, della libertà, è il secolo insomma, in cui Venezia si libera della sua storia no? ed, ed entra nel mito. Giulia Lama voleva essere una pittrice di pala d'altare, perché la pala d'altare, l'opera sacra, era comunque il genere più, più prestigioso, c'era una gerarchia appunto e quello era il più prestigioso della Venezia dell'epoca e questo fatto suscitò l'ilarità, lo scherno e addirittura il timore degli altri pittori che cercarono in tutti i modi di impedirglielo e quando lo fece la aggredirono e la attaccarono molto duramente. I pochi testimoni oculari del tempo dicono che lei fu molto perseguitata, che è un termine insomma parecchio forte, e visse una vita mh, tristissima agli occhi nostri di, di posteri perché una vita solitaria, una donna sola, schernita anche per la sua bruttezza le imputavano di essere brutta, non lo era, sia ne, nell'autoritratto che nei ritratti che girano di lei, noi non pensiamo affatto che sia brutta, ma forse questa bruttezza gli uomini nel suo tempo la vedevano proprio per, perché la temevano e quindi la emarginarono così, non riusciva a vivere di pittura e alla fine ricamava, a proposito di ricami, si guadagnava da vivere ricamando, però aveva abbastanza denaro per far posare una modella nel suo studio, e questo nudo bellissimo, tra l'altro, è interessante perché non è apparentemente, non è stato collegato mai a nessuna opera. Mm, può darsi che lo fosse, ma in realtà si pensa di no. E quindi è, è come se fosse una visione privata, uno studio privato per completare la sua formazione. Ed è interessante perché ci sono nudi maschili. Lei faceva posare dei modelli nello studio proprio, quindi nessuno sapeva probabilmente, che le servivano poi per le opere che avrebbe dipinto. Infatti c'è riscontro, cioè questi nudi maschili poi si ritrovano nei suoi quadri. Questo no, e, e quello che colpisce è che Giulia Lama mise la modella nella stessa posizione eh, del modello maschile, mh, assolutamente nello stesso luogo, con questo stesso, si mise anche nella stessa posizione lei stessa per guardare, però fece fare, o alla modella o la modella fece un gesto del tutto sorprendente, che è quello di coprirsi il volto con il braccio. Eh, che, insomma, eh, devo dire, la prima volta che l'ho visto mi sono, mi sono chiesta a lungo perché, no? perché ovviamente il modello nudo del Yulia Lama non lo fa, e perché questa modella si copre il volto, o perché lei la fa coprire. No? E questo mi è sembrato il frutto di un dialogo, fra la pittrice e la sua modella, che è indubbiamente una cosa diversa. C'è che compare poi nelle prime foto pornografiche dell'Ottocento, questa mm -hmm. cosa di, di nascondersi un po', pure in... molto bello. Sì, quindi c'è da una parte la, come se la pittrice non volesse rivelare l'identità della modella, appunto come nelle fotografie eh, di fino all'Ottocento, anche del, dei bordelli, no? c'era questa cosa, oppure la modella stessa che dice così guardatemi. Eh, vi faccio vedere tutto perché poi il nudo è anche molto anatomico quindi si vede effettivamente tutto anche l'accenno so, di peluria sul cube, eccetera. però non vi do il mio volto quindi non vi faccio entrare nella mia anima non saprete chi sono mi tengo per me stessa no? e questo è qualcosa che nel dialogo fra il pittore e la modella eh, fra la pittrice e la modella indubbiamente è indubbiamente nuovo qualcosa di nuovo ne vediamo un'altra? Uh, prego eh, questo è il uh, stupendo quadro di Elisabetta Sirani è stato rinvenuto non moltissimi anni fa tra l'altro da una studiosa bravissima che è Raffaella Morselli e, um, è un manifesto eh, è un manifesto del mio libro che infatti ho scelto in esordio però anche un manifesto della pittrice consapevole di esserlo. è un quadro firmato adesso dell'ingrandimento, probabilmente non si riuscirà a vedere, comunque è un quadro firmato sotto la gamba di, di, di Porzia, è un quadro che le fu commissionato, eh, era all'apice della sua fama Elisabetta Sirani, bolognese, nel, vedete la data, 664, è la stessa data in cui Plautilla intanto a Roma sta costruendo la sua, la sua villa del Vascello, e il mercante di Seta le chiede le chiede l'opera. Probabilmente le commissiona anche il soggetto, quindi non è lei che lo sceglie, forse questo non si potrà sapere. Certo, il soggetto non poteva essere più congeniale perché è tratto dalle vite di Plutarco e che dedica a porsi alla moglie di Bruto e la figlia di Catone una lunga parte della biografia di Bruto. Ne fa un ritratto straordinariamente moderno per noi e avvincente, perché le restituisce la dignità di moglie e non solo di concubina addirittura mette in bocca a Porzia un discorso bellissimo che Porzia fa al marito dicendo io non sono entrata nella tua casa per essere la tua concubina per procurarti piacere o servirti ma sono qui per dividere la tua vita e la tua vita fa parte la tua vita è anche la politica sono anche le tue passioni politiche e morali e io voglio essere parte di questa vita per dimostrargli di essere degna di partecipare a questa vita lui sta tramando la congiura l'assassino di cesare porzia si ferisce alla coscia nel racconto si ferisce con una limetta eh, da parrucchiere nel quadro invece elisabetta sirani mette in mano a porzia un pugnale quindi un virile pugnale eh, bruto rimane nella storia sconvolto dalla forza morale e fisica anche della di sua moglie e quindi la metterà al corrente della congiura e la terrà con sé, insomma, fino all'ultima battaglia, quando poi lei tornerà a casa. E Porzia, tra l'altro, sarebbe morta con un suicidio degno della, proprio degli antichi romani, perché dopo la morte di Bruto tutti gli amici cercarono capirono che lei si sarebbe uccisa e cercarono di impedirglielo, e la chiusero, diciamo, la vegliavano da vicino, e Porzia ingannò tutti eh, prendendo dei carboni ardenti, se li mise in bocca e tenne la bocca chiusa, riuscì a tenere la bocca chiusa e quindi morì, bruciò, insomma, e qualche volta nei, nei soggetti dei pittori c'è questa scena di Porzia che sta ingoiando i carboni ardenti, ma non c'è mai, non mm. c'è mai questa. E l'altra cosa che vedete, insomma, ma che è importantissima, è dove mette Porzia eh, Elisabetta Sirani, la mette al di qua della stanza delle donne. E sono addette ai lavori femminili appunto lago il ricamo la tessitura e porzia sta di qua eh, con il piede sulla seggiola e ti sta dicendo sì eh, questi sono i lavori femminili ma eh, le donne possono essere anche altro e fare anche altro e questo c'è anche nel testo di plutarco ma chiaramente la, la pittrice pensa per immagini quindi traduce in immagine tutto il discorso che fa Porzia, eh, che Porzia e Bevuto fanno nel corso de della loro storia. Ed è dunque un manifesto anche per sé, cioè, Sirani sta dicendo: eh, Porzia è questo, le donne sono questo. Io sono una pittrice, infatti, firma sotto la gamba di, eh, di Porzia e la sua stessa vita è stata volta a dimostrare di essere degna, di essere un maestro. Eh, anche se poi è morta giovanissima in realtà pochissimo tempo dopo aver dipinto questo quadro ma era riuscita non solo a superare suo padre ma a procurarsi anche una fama abbastanza universale al tempo ne vediamo un'altra andiamo avanti eccola questa è la culla di Morisot. beh io dico una cosa la meraviglia del, del velo perché quello che voi vedete, cioè il fatto che noi vediamo il, quello che c'è oltre il velo, non è dipinto stendendo appunto un velo di colore semitrasparente, ma quello è fatto di tanti piccoli tocchettini che creano quel tipo di, di effetto, è, è una cosa insomma che in, non era così scontata, era proprio da un punto di vista materiale, pittorico, una, una novità importante del modo di dipingere. Infatti questo è interessantissimo perché nessuno se ne accorse, cioè tutti quelli che hanno commentato all'epoca questo quadro lo commentarono per il suo soggetto, che indubbiamente era molto nuovo, perché appunto provate a pensare se vi ricordate di aver visto una cosa del genere, però nessuno si accorse... Eh, o nessuno valorizzò abbastanza, insomma, la qualità tecnica proprio pittorica di quest'opera, in cui eh, Bert Morisò esibì veramente una padronanza del mestiere geniale, eh, ma nessuno comprò, per esempio, questo quadro che è rimasto invenduto, è rimasto un'opera intima che alla fine è rimasta a casa della, della pittrice ed era per noi anche oltre il discorso pittorico che si deve fare, insomma, per vedere anche tutti, le varie maniere in cui lei ha dipinto le figure, per cui la figura femminile è dipinta in un certo modo, il velo in un altro, eh, lo sfondo in un altro ancora, la neonata in un altro modo ancora, e noi sappiamo anche chi sono questa mamma e questa bambina, che forse, ehm, almeno per adesso, per me loro sono la prima volta in cui si vede una bambina così piccola, nella storia della pittura, con sua madre, che Questa è la sorella la... di Morrison. E questa è la sorella, e Edma, si chiamava Edma, e noi sappiamo dalle, dai quaderni, insomma, di Bert, che le due sorelle si erano, mh, erano cresciute insieme, erano molto vicine d'età, si erano giurate anche di restare insieme, di non sposarsi e di continuare a dipingere. Erano state incoraggiate nella pittura inizialmente della loro famiglia, molto ricca e illuminata, aveva dato loro le possibilità di studiare con dei maestri importanti. Poi a un certo punto uno dei maestri mise in guardia la madre e le disse, signora Morisò, ma sta diventando una professione, siete sicura che volete che le vostre figlie lo facciano veramente? No? E la madre disse di sì, addirittura insomma, le lasciarono proseguire e sposero insieme al salon le, le due sorelle e però a un certo punto, come spesso accade, una delle due si innamorò e eh, eh, si sposò, e, ed ebbe una bambina, questa bambina, e finì la sua carriera di pittrice, come spesso succedeva allora. C'è un'altra pittrice importante nel, nel museo delle donne, eh, Benoît si chiamava, di cui vedrete un bellissimo ritratto di, di donna nera, eh, la Negresse, si chiamava Portrait de Negresse, ora chiamato Portrait de Madeleine, Benoit era una pittrice piuttosto talentuosa neoclassica. Dopo il matrimonio, praticamente a un certo punto, dove, quando il marito diventò una figura importante dello Stato francese, dovette completamente interrompere e, e smise di dipingere. Spesso era, era quello che accadeva. Quindi questo quadro è un po' anche un congedo, eh, un'elegia per la sorella, per la maternità, eh, che, a cui Bert guarda con tenerezza, però anche con si ferma un passo indietro, no? vedete dove si è messa, sulla soglia, sta esitando, lei non è sposata in quel momento, si sposerà, avrà una figlia, non lo so, lei per adesso si limita a osservare la nascita di un sentimento profondissimo che ha separato ovviamente la sorella da lei e poi anche dalla pittura. Poi in realtà Bert Moriso si sposò con un uomo che seppe accettare l'idea che sua moglie fosse una pittrice, però è famosa la frase che lei ha detto alla nascita di sua figlia a sua volta un po di tempo dopo e disse peccato che sia una femmina e questo che a noi oggi suona molto forte naturalmente ci fa capire tutto quello che le sorelle morisò come pittrici avevano dovuto subire io, possiamo rimetterlo un attimo soltanto io vi invito a guardare il gesto della bambina cioè chiunque ha visto un bambino piccolo sa che fanno quel tipo di movimento quando dormono con la mano dietro la testa, se noi guardiamo tutti i bambini prima di questo quadro sono dei putti, cioè sono delle figure plasticose, sono dei bambolotti, cioè quella, quel momento di verità è una roba di una potenza incredibile. Un invito, questo forse è anche il ritratto più precoce della storia della pittura, perché qui c'è Simona, che è la figlia della pittrice, ha tre settimane di vita. Eh, Antonietta Raffaella ha una storia avvincente che non mi metto a raccontare, ma era un'esule, oggi diremmo lituana, in realtà russa. Era passata da Londra perché la sua famiglia, dopo la morte del padre, rabbino, si emigrò in Inghilterra, ma Antonietta poi decise di venire a Roma di regalarsi un anno uh, di studi, insomma forse non sapeva ancora di voler diventare pittrice, stava cercando di capire cosa voleva fare della sua vita, aveva sognato di diventare pianista e partì da Londra con una valigia piena di pochissimi oggetti, arrivò a Roma e da lì non se ne, non se ne mai andata e questa opera era praticamente una delle prime perché mh, mentre venne a Roma si iscrisse all'Accademia eh, dove le donne potevano studiare nudo Ancora negli anni venti c'era questo problema, ce n'era una sola dove lo potevano fare, lì incontrò Mafai e si innamorarono l'uno dell'altra, essendo due personaggi antitetici, lei è una donna esuberante, più grande d'età, stravagante, che parlava decine di lingue, eh, che aveva vissuto già parecchie vite, lui sornione come un gatto del Pantheon, eh, si sposarono, cioè non si sposarono ancora, andarono a vivere insieme ebbero una prima figlia Miriam ma a quel tempo lei non avrebbe potuto definirsi ancora una pittrice quindi è da questo momento con questo quadro della figlia della seconda che a me piace immaginarlo come una seconda una doppia nascita quella della bambina e quella di sé perché da questo momento in poi lei è firmato il quadro lo vedete in basso a destra si rappresenterà anche in un autoritratto eh, prima con il violino in mano quando ancora Forse non sa che cosa sarà, e poi diventerà invece un artista, che ha avuto una vita difficile come artista perché, eh, nonostante fosse parte della scuola di via Cavour, come è stata chiamata insieme a, a Scipione, e, a Mafai e a Scipione, lei veniva sempre considerata un po' l'accessorio di questa scuola, mentre ne era ovviamente parte integrante. Le loro pitture nascevano da accanite discussioni, riflessioni. Lei aveva uno sguardo cosmopolita. Era stata a Parigi, era stata a Londra, aveva portato veramente una grande novità anche nella, nella pittura romana degli anni venti. Ma eh, questo non le venne mai riconosciuto. Non espo espose una sola volta nel 1929, e poi praticamente si deve andare al dopoguerra insomma, per, per ritrovarla. Quindi è una storia anch'essa molto emblematica. E, anche emblematica dei rapporti d'artiste con la critica, per esempio, perché c'è una famosa frase di Roberto Longhi su di lei, che a noi sembra molto positiva, per esempio, no? perché Longhi la definì la nipotina, la sorellina di latte di Chagall. Quindi noi diciamo, beh, però, però ha subito colto... In piccolo, sempre qualcosa di, di minore. È naturalmente in diminutivo, e poi però bisogna leggere tutta la frase, no? eh, che invece non era un complimento in realtà diceva che era un'arte comunque stravagante, anarcoide e non era destinata a nessun futuro. E, e quindi anche la storia di Antonietta, mh, insomma, eh, io la trovo estremamente emblematica. Inoltre mi piace far vedere la bimba in fasce, perché di bimbi in fasce effettivamente la storia dell'arte ci ha lasciato traccia, perché Gesù e i pochi bambini che sono stati, che sono i pittori sono stati autorizzati insomma, a dipingere nella storia sacra, è quasi sempre o mosè nella cesta o gesù in tutte le sue forme dalla nascita e gesù fasciato questo vi fa pensare sicuramente a bellini e vedete che è fasciato nello stesso modo peraltro le fasce si usavano ancora tra l'altro a quell'altezza temporale no quindi è un dettaglio nello stesso tempo realistico poetico pittorico eh, e poi insomma, nell'uso del colore, nella semplificazione dell'immagine, così Antonietta stava veramente guardando alle avanguardie francesi, portando qualcosa di nuovo che però lì per lì non sarebbe stato riconosciuto, insomma, nella Roma di allora. Questo? Eh, questo è, intanto vedete il nome Plautilla, eh, mi è molto cara Plautilla Nelli perché è grazie a lei che io ho incontrato Plautilla Bricci, perché eh, Plautilla Nelli meritava una voce nell'abecedario pittorico del Settecento che io consultai moltissimi anni fa, e in appendice alla vita di Plautilla Nelli veniva inserita la mia Plautilla Bricci. Quindi se non ne fosse esistita Plautilla Nelli, probabilmente di Plautilla non sarebbe rimasta alcuna traccia. Eh, Plautilla Nelli era una suora, in realtà noi dovremmo chiamarla suor Plautilla Nelli, era una suora domenicana della Firenze eh, del Cinquecento. Eh, la conosciamo perché Vasari le ha dedicato una biografia, una delle pochissime biografie eh, di pittrici e di artiste delle sue vite. Vasari ha visto le sue opere, quindi le descrive con grande precisione e ci permette. Ha permesso poi agli storici dell'arte negli ultimi anni di identificare questa, per esempio, che ormai non si sapeva più di chi fosse ed era finita nei depositi del, del museo. E come potete vedere, qui siamo a metà del Cinquecento, quando, per dare un contesto, Lorenzo Lotto dipinge l'annunciazione la, famosissima di Recanati col gatto che si imbizzarrisce alla vista dell'angelo, e eh, Tiziano dipinge le sue modernissime annunciazioni. Eh, nebulose un po' inquietanti insomma eh, invece questo qui lo vedete subito è una impaginazione antica antichizzante arcaizzante, qui c'è una suora che, la, che ovviamente sta in convento da quando ha 14 anni ha potuto formarsi ma dentro il convento indirettamente grazie a un frate domenicano Paolino che a sua volta aveva ricevuto in convento le nozioni di pittura da frate Bartolomeo, erano tutti allievi diretti o indiretti di Beato Angelico. E la storia di questi modelli di bottega che passano da Beato Angelico per frate Bartolomeo, Paolino e Plautilla è toccante perché Paolino lasciò probabilmente proprio a Plautilla, eh, vol volutamente insomma, tutti questi materiali e lei si forma un po' da sola, un po' con questi materiali di repertorio antichi chiaramente, non sono aggiornati e non possono esserlo, perché Prochida non esce a vedere quello che stanno facendo i pittori del Cinquecento, né vuole farlo, perché probabilmente il pubblico, i suoi committenti, le chiedono delle opere alla maniera del Beato Angelico. E lei cominciò ad avere un grande successo, al punto di diventare priora del convento per i suoi meriti artistici. Il convento viveva delle sue rendite, cioè per un periodo il convento di Santa Caterina si reggeva grazie alle vendite dei quadri di Claudilla che addirittura diventò maestra di bottega perché mise su una bottega di pittura con undici suore giovani che erano garzone e apprendiste e poi diventarono anche pittrici con lei quindi un caso imprenditoriale veramente enormemente interessante e, e quindi in questo caso l'ho scelto per raccontare eh, come è stata sempre letta anche la storia dell'arte perché Basari dice che Insomma, se avesse studiato, se si fosse aggiornata, avrebbe potuto essere una grande maestra. E io ho proposto una lettura invece eh, di usare un'avversativa, no? Cioè, nonostante eh, non avesse studiato, non avesse potuto aggiornarsi, non avesse... Vasari dice che non, non aveva potuto vedere la vita, no? Cioè, lei ha dovuto dipingere pittura dalla pittura, perché stava dentro un convento di clausura da quale ovviamente a metà cinquecento non poteva uscire. Ecco, nonostante tutto questo, questa monaca è riuscita a essere una, una pittrice e oggi, tra l'altro, a Firenze è stata ritrovata con molto amore, devo dire, da parte voi dei curatori dei musei, per cui oggi a Firenze, se vi capita di andare al museo di Santa Maria Novella, vedete addirittura un'ultima cena. Una, una donna che ha dipinto un'ultima cena e vedete al Museo di San Marco delle sue palette molto interessanti anche da un punto di vista iconografico a proposito di soggetti piuttosto nuovi, insomma, che, che lei, sui quali lei ha dovuto proprio inventarsi un'iconografia. Un Quindi pian piano la strada insomma, per ritrovare alcune di, di queste pittrici è stata scoperta ecco. No no no no, no, no, no, no, ti ascolto molto volentieri, poi dopo dico. Eh, perché questo um, il soggetto è lo stesso, l'annunciazione è un'annunciazione. Mi piace immaginare che sia l'ultima annunciazione figurativa, almeno l'ho scelta così, è stata dipinta da una pittrice cubana eh, negli anni '60, poco prima che abbandonasse la pittura anche lei per un lungo periodo. Eh, Antonia era cresciuta in un sobborgo della dell'Havana, una famiglia poverissima, ovviamente non era destinata a diventare pittrice, e peraltro era meno menomata da una grave malattia, quindi la, la madre aveva pensato per lei un destino di sarta, insomma di... la madre era sarta e Antonia invece vuole studiare pittura, la famiglia poverissima comunque glielo fece fare e lei fin da giovane poi si unì a un gruppo di astrattisti, espressionisti, eh, rivoluzionaria. Quella in anche. primo piano è una macchina da cucire. Appunto, eh. infatti, e, e a un certo punto lei aveva dipinto anche delle opere politiche all'avvento della rivoluzione e poi mh, ha dichiarato in un'intervista che a un certo punto vide un'opera che io non conosco e non sono riuscito a rintracciare, un'annunciazione di una pittrice brasiliana e, e lei disse questa era un'annunciazione moderna e disse anche io voglio fare un'annunciazione moderna, però eh, voglio farla tenendo conto insomma di quella che è stata la storia delle annunciazioni. Lei sostiene di essersi ispirata a Giotto in, questo, in questa annunciazione, però voleva fare un'annunciazione moderna e popolare. Quindi, che cosa sceglie chi sceglie per Maria? Cioè, cos'è per lei Maria? Maria è una sarta che ha una macchina da cucire. Noi sappiamo che la madre di Antonia era effettivamente una sarta la rappresenta con questa specie di capelli a bigo cioè bigodini nei capelli, quindi sta a casa, no? sta sciattamente seduta nella propria sedia di lavoro e viene visitata da una creatura indubbiamente demoniaca, che sembra un, un po' uscito da, da una parte da un quadro di Enzo, una maschera, dall'altra una maschera carnevalesca, quelle di cartapesta che si usano anche in America Latina per no? Nel, le serate del carnevale, è una cassa toracita scheletrica, la sua mano è un artiglio, è un mostro volante, un pipistrello, è un angelo della morte, almeno evidentemente, questo, la donna accoglie il messaggio con spavento, terrore, è la prima volta che... scusi? Scusi? <ride> È l'arcangelo Gabriele che, che annuncia la maternità, ma la maternità è anche il ciclo della vita e della morte. E probabilmente solo una pittrice insomma, ha osato connettere in maniera così radicale no? l'idea che dare la vita. Intanto c'è il partorire con dolore, almeno la prima cosa che mi viene in mente del terrore della gravidanza che questa donna rivela. Però è anche vero che poi nel Vangelo stesso c'è il nesso insomma, fra la dare la vita e dare la morte tutto ciò che nasce muore, muore no? e questo in fondo è, è la rilettura che ci sta dando la, la Antonia e è interessante che poi qualche tempo dopo avrebbe abbandonato per molti anni la pittura non si è mai lei non ha mai detto perché si è pensato perché non voleva nel momento in cui la rivoluzione poi cominciò a chiederle di a tutti i pittori e tutti gli artisti di impegnarsi no? di dipingere un certo tipo di soggetti, forse lei non volle farlo. Non si sa se fu questa la ragione. Per molti anni si è dedicata a, ai poveri del suo quartiere, del suo barrio, e a insegnare loro un mestiere la carta pesta. Tra l'altro, questa maschera sembra già una maschera di cartapesta in maniera che potessero trovarsi da vivere. Poi, molti anni dopo, è emigrata e negli ultimi anni della sua emigrazione in lontananza è tornata sul tema della maternità, e con altri con dei quadri molto belli degli anni 90, e, ma devo dire altrettanto dolorosi. Eh, con 30 anni dopo non, la sua maternità eh, è sempre collegata alla morte forse una cosa che volevi no, dire, no, dove cosa... sono messe le figure? Forse. No, no, non dove sono messe le figure, mentre parlavi mi è venuto in mente delle cose che ho sentito, cioè che, di cui ho parlato con delle amiche, ma anche con mia moglie, mi hanno detto che quando hanno saputo di essere incinte non è stata immediatamente felicità, ma è stato anche panico, disorientamento, eh, dicendo adesso finisce tutto, eh, e quindi adesso mentre parlavi io quello ho visto dentro, dentro il quadro. In questo senso ho pensato che mentre Plautilla Anelli doveva ereditare eh, un'immagine un eh, di, di un consenso, no? di un consenso non passivo, perché poi è interessante perché la, la Maria di Plautilla Anelli guarda l'angelo negli occhi, cioè a, accetta consapevolmente, Tuttavia la paura no? di uno sconvolgimento, che sarà uno sconvolgimento fisico, sarà uno sconvolgimento della vita, sarà anche il rischio della morte. In queste Adesso non voglio dirlo, ma ci sono molte artiste che hanno pagato con la vita eh, la maternità perché si moriva di parto, cioè eh, qualcosa che va ricordato naturalmente eh, ancora negli anni 50-60 di Cuba, ma, ma l'Italia negli anni 50, nell'ottocento e nell'inizio nell del novecento ci sono parecchie artiste che hanno voluto a un certo punto osato essere madri non rinunciare a questa parte della loro esistenza nel momento in cui molte di loro si sono sentite sicure di poter continuare a dipingere e poi sono morte però e hanno pagato questo desiderio di totalità no? con uh, un prezzo altissimo quindi credo che il quadro ricordi quantomeno come memoria della specie, no? Anche tutto questo. E questo? E questo è anche un omaggio a un artista torinese che voi conoscete probabilmente meglio di me in realtà, eh, che è stata negli ultimi anni anche un personaggio importantissimo dell'arte dell italiana, è stata riconosciuta, premiata alla Biennale, quindi ha goduto di quel riconoscimento che molte delle artiste invece di questo libro non hanno, non hanno trovato mi piace ricordare che molte donne di questo libro molte artiste sono vissute tantissimo eh, ci sono parecchie quasi centenarie eh, e sono morte creando a 98 anni a 99 anni sono morte giovani eh, pur essendo infinite Carlo Rama è stata una di loro, anche se io in questo caso ho scelto un'opera un del 41, una data, se accostate la data all'immagine, diciamo già, eh, insomma, eh, vi rendete conto un po' della novità eh, rappresentata da quest'opera, quest che fa parte di un ciclo che si chiama appunto Appassionata, che Carlo Rama non ha mai mostrato perché non riuscì a esporlo negli anni 40, furono, diciamo, il luogo dove doveva esporli, che peraltro non era una, neanche una vera galleria, ma comunque ricevette il divieto per oscenità, e quindi non, questi acquarelli sparirono e furono ritrovati soltanto negli anni 70, peraltro da, grazie anche a Lea Vergine, che è un po' il nome tutelare di tutto questo libro. E invece, e forse una delle cose che amo di più di Riccardo Rama, che in seguito avrebbe lasciato la figura la pittura figurativa per eh, una pittura materica, non figurativa, informale, usando oggetti e alla fine anche facendo quasi soprattutto installazioni. Qui invece c'è l'immagine, c'è un manicomio. Lo vedete o lo immaginate subito guardando quelle cinghie di contenzione che pendono da un letto privo di materasso nel quale la donna è stata comunque legata. È stata amputata, eh, quindi mutilata della possibilità di scappare, non ha più le gambe, non ha più le braccia. O di indossare le scarpette. E di indossare le famose scarpette rosse che, non so, gli amanti delle fiabe come me eh, ricorderanno una tremenda fiaba di Anderson, eh, Le scarpette rosse che sono il grande desiderio della protagonista di quella fiaba, che sono il desiderio. Della fuga della sua triste vita e però anche della realizzazione di una parte nascosta di sé, il ballo, la passione del ballo, e avrà le sue scarpette rosse, non le scarpette di stracci che le consentono in quanto povera, ma delle vere scarpette rosse, solo che quelle scarpette rosse sono le scarpette del diavolo. E, la, e appena le indossa, la, la, la ragazzina comincia a bestemmiare, comincia a comportarsi male, a non rispettare nessuna regola, a ballare, a ballare scatenandosi e non si può fermare più, non si può fermare e non può togliere le scarpette e alla fine della favola le potrà togliere solo amputandosi i piedi, quindi le scarpette sono un po' il veicolo del desiderio uh, del sé più profondo, spesso sono state le scarpe sono associate alla sessualità femminile naturalmente e anche quel quadro come avete visto lo è, eh, perché la donna è estremamente erotizzata, il sesso è la cosa che rosso, rosso, sangue, il sesso e le scarpe sono dipinte con lo stesso colore, è un Poi sesso... Poi è amputata ma non vediamo ferite sul corpo, ma la vagina sembra una ferita. La vagina sembra stillare sangue, quindi è il sesso il punto di questo, il focus no? di, di questa punizione, è, è probabilmente una sessualità desiderata, desidibita, vissuta, e a cui non rinuncia comunque la donna mutilata sul letto, ha una lingua viperina che esce dalle labbra e poi sembra avere una specie di... non saprei se definire un'aureola, un, un, un qualcosa di vegetale, una coda di pavone. Eh, comunque questi capelli magici anch'essi, anche i capelli delle donne ovviamente hanno mille implicazioni simboliche. E, e poi c'è la, la realtà manicomiale che aleggia su tutte le diverse, su tutte le ribelli, eh, io sono molto affezionato a questo quadro perché il mio primo libro torinese peraltro, Il bacio della medusa, era nato proprio dalla visione eh, delle fotografie, delle internate nei manicomi piemontesi dell'inizio secolo, fra le quali magari c'era anche la madre di Carol Rama, perché la madre di Carol Rama per un periodo fu internata in manicomio e Carol Rama ha raccontato che alcune delle sue opere sono state proprio ispirate al ricordo delle visite che lei bambina Faceva Adolescente, le aveva 12 anni, faceva alla madre e quello che l'aveva turbata non era tanto vedere la madre rinchiusa, perché naturalmente anche quello, era vedere queste altre donne mh, prigioniere e libere della loro follia, quindi che giravano nude nei corridoi, che gridavano, che dicevano oscenità e, e che comunque erano state appunto amputate della vita, però non erano state... Mh, azzerate no? e, e nello stesso tempo c'era il terrore di, essere, di finire come loro, perché anche lei si sentiva diversa, sentiva di, di volere cose diverse che gli altri che la società non avrebbe mai accettato. E, e dall'altra parte l'attrazione per, per la follia che lei ha bordeggiato tutta la vita di cui diceva di essere guarita. Eh, lei aveva una malattia mortale, una malattia tropicale l'ha definita. La mia malattia però era la pittura era l'arte, e quindi l'arte l'ha la liberata e l'ha salvata, e poi è vissuta appunto molto a lungo, diventando anche una, una stella della città di Torino e poi dell'arte italiana. Io adesso sposterei un po' um, il discorso, ti voglio fare un una domanda d'altro tipo. Allora, io spero che dopo questa serata molti di voi, se non eh, tutte, e tutti, leggeranno il libro eh, di Melania. È un libro scritto molto bene, allora uno dice, vabbè, questo è scontato, presenti un autore che fa e dice che scrive male, è ovvio che uno dovrà dire che ha scritto bene. Mi riferisco a un'altra cosa, eh, questo è un libro che parla di arte, quindi è un libro che ha un, un aspetto saggistico, ma se noi andiamo a vedere nell'attuale mercato editoriale quali sono i libri che parlano di questi argomenti, noi abbiamo da una parte una saggistica, diciamo così, accademica, non scritta bene, cioè scritta in maniera corretta, ma incredibilmente noiosa. E poi abbiamo la divulgazione, che eh, al, in altre maniere è una scrittura corretta, ma anche quella molto inerte. Questo è un libro letterario. Cioè è un libro che uno, al di là di quello che impara, di quello che scopre, di, di, dei contenuti in senso stretto che caratterizzano la saggistica, ha proprio il piacere di leggere. E Manganelli avrebbe detto che è un libro che ti porta dentro il rumore della prosa. Allora, siccome Mazzucco non scrive vari, ha scritto vari tipi di libri, io vorrei chiederti qual è il tuo rapporto di scrittrice quando affronti la, diciamo, la narrativa e quando invece ti confronti con questo tipo di, di scrittura. Eh, io non... Non ci ho mai fatto caso. Questo me l'aspettavo. <ride> Nel senso che credo, eh, in questo senso, di aver introiettato in tutti questi miei anni artistici di frequentazione di pittori, eh, non, non tanto le, anche qualche artista vivente, naturalmente, ma soprattutto di, di maestri dei quali mi sono occupata in questi anni. L'idea che il mio, il mio mezzo sia uno, ma mi permette di fare tante cose. Quando guardo Tintoretto, che è stato il mio maestro, lo considero tuttora il mio maestro. Tintoretto sapeva fare tante cose e a seconda di quello che doveva rappresentare cambiava, però noi riconosciamo che è sempre Tintoretto. Quindi lui nei suoi ritratti eh, ha una pittura incredibilmente scarna, non c'è praticamente nulla, non faceva nemmeno la, fin la famosa finestra col paesaggio. A stento c'è un vestito che spesso faceva fare anche ai suoi assistenti perché non gli importava nulla neppure nel del robone, della pelliccia, non, um, la faccia, gli occhi, il naso, lo sguardo della persona che posava davanti a lui e il rapporto di questa persona col tempo, con se stesso. Questi sono i suoi ritratti. Poi doveva fare quei quadri giganteschi per i quali si era inventato questa misura, il tintoretto, no? una misura smisurata. E pensate che il paradiso è grande quanto un campo di calcio, cioè una cosa enorme. No? E lì quello che gli serviva invece era l'effetto epico d'insieme, quindi poteva lasciare alcune figure addirittura abbozzate perché dal basso si sarebbe comunque visto il gesto e, e la cura lì era nella composizione, era dove mettere... Le, le figure affinché dessero quell'effetto. In altre opere che doveva andare a mettere in una chiesa gli interessava l'effetto della luce, sapeva che lì la luce entrava solo alle sette di sera, e il resto sarebbe stato buio. Come far emergere da questo buio i volti? E li metteva in un certo modo. Ovviamente è strano, però è l'unico paragone che mi viene in mente, perché ehm, quando scrivo, qualsiasi cosa io scriva sono sempre io, naturalmente, e quindi guardo le cose sempre nello stesso modo. Però so che ehm, in questo caso, per esempio, mi sono sempre, quando ho scritto di quadri, mi sono imposta una misura, come se avessi una tela piccola, no? un formato imperatore, tela da testa, tela impera da imperatore. Ho questa misura in questa misura devo riuscire a dire delle cose. Se scrivo un, un romanzo, ehm, la misura mi viene data dalla storia. So di non avere misura, ma la, è la storia che me la impone. E il mio stesso respiro di scrittrice e i miei romanzi sono quasi tutti lunghi uguale è una cosa abbastanza impressionante non è mai stata voluta eh, però più o meno hanno lo stesso numero di pagine e, e quindi evidentemente quella è la mia è il mio tintoretto no? è la mia misura personale e, e a volte la misura ti impone uno stile o comunque eh, una contrazione verbale un'attenzione al ritmo di un certo tipo però sono tutte questioni stilistiche, in effetti, no? per me non è il contenuto del, del libro che determina questo, è, è, è il modo in cui io devo raccontarlo, ovviamente sempre raccontarlo perché quella è la mia misura di scrittrice, anche quando ho scritto una biografia di mille pagine con, di cui 200 di note, Comunque l'ho scritta io, quindi è, è normale che pur contenendo tutto quello che ci deve essere in una biografia, nel genere biografico, quindi le note, i riferimenti e tutto, però eh, lo stile scri della scrittura rimane quello mio, che si adegua però di volta in volta alle storie raccontate, quindi una storia contemporanea sarà scritta in un certo modo, una storia seicentesca eh, come quella di Plautilla aveva bisogno, di un colore il colore del tempo no? E per, per il colore del tempo mi servivano delle parole queste parole dovevano essere le parole di quei personaggi e più o meno e, e così come in questo caso quello che mi serviva era di lavorare sulle forme, e sui colori cercando di valorizzare ciò che stiamo guardando dando la possibilità di guardare insieme non dire troppo neanche troppo poco talvolta e quindi buttare lì qualche goccia di come faceva Bert per il velo, no? Insomma, per far vedere quello che ci sta dietro. Grazie. <ride> sì, sì, sì. Allora, noi abbiamo stasera qui con noi il direttore del Castello di Rivoli, che mi piacerebbe fa, insomma, ospitare un attimo qui sul palco se vuole eh, commentare un po' di, di quello di cui stiamo parlando. Benvenuta. Buonasera, mi sento un pesce fuor d'acqua, <ride> pur essendo donna. E dunque, oh, nel senso che non... Innanzitutto ringrazio dell'invito e ringrazio molto eh, dell'opportunità di, di leggere questo libro. Devo dire la verità, ne ho letto solo metà, perché mi piaceva moltissimo, mi piace moltissimo a tal punto che l'ho portato con me in Germania, eh, sabato, eh, venerdì, eh, eh, per, per poterlo leggere tutto. E poi l'ho prontamente lasciato nell'albergo. Per cui <ride> ho continuato a leggerlo sul PDF, che è un'esperienza completamente diversa. E quindi... Pensando che fosse un pre-consuntivo del museo l'ho dovuto lasciare perché leggo sul computer soltanto le cose come i bilanci pre-consuntivi. E quindi fortunatamente oggi il libro nella seconda coppia, la prima è a Kassel, in un vecchio convento che è diventato un albergo per i prossimi ospiti, la seconda coppia mi fu data... Che terminavo una conferenza oggi alle Gallerie d'Italia. E pensavo follemente di poterlo leggere tra le tre del pomeriggio e adesso la seconda metà. Questo è impossibile. Quindi mi riprometto di terminarlo e non ho fatto i compiti del tutto. Ci ho, ho detto. Quando mi, eh, ho cominciato a leggerlo, ho pensato la cosa che lei ha detto un attimo fa, cioè è rarissimo leggere qualcosa sull'arte che è scritto in maniera vincente, rarissimo. Eh, non lo so perché, quindi il pensiero che più ho avuto è, bisognerebbe chiedere a Melania, di riscrivere il catalogo della collezione di Rivoli, perché sarebbe molto più leggibile, nel senso proprio... e Poi mi sono chiesta ma perché? E, e una delle ragioni è c'è una ricetta, there's a recipe, nel modo in cui ogni... Eh, che si ripete, è metodologico, diciamo, che è un, mh, una conoscenza, diciamo, della storia dell'arte dal punto di vista dell'analisi di un quadro, diciamo, tradizionale, da università. Quindi volevo chiedere, lei ha studiato storia dell'arte? È tutto self-done, self-learned. Ok, ma comunque ha letto chiaramente come si legge un quadro, quindi ehm, dal punto di vista della struttura o della pennellata o del significato, diciamo, da quel punto di vista combinato con l'altro pezzo della recipe è la biografia dell'artista. Cioè piace moltissimo parlare della persona, cioè questa vita di Antonietta Raffaele, questa vita di queste donne. E, e c'è un equilibrio tra questo aspetto biografico e l'aspetto di analisi del quadro, che è molto diverso da come io guardo le opere d'arte, perché noi ci insegnano di... che è una cosa assurda, ma ci insegnano a togliere la biografia. Quindi, mh, eccetto, a, a eccezione di una uh, lettura psicanalitica dell'arte che permette la lettura anche biografica, per il resto noi guardiamo le opere d'arte senza guardare co cosa succedeva tra Mario e Marisa Merze. E nemmeno conosco il nome di battesimo, il cognome di Marisa. Tanto era un uomo, you know, a man's world. Che nemmeno so come è nata eh, il nome suo di battesimo. Lo stavo riflettendo. Per cui, d'altro canto, ci sono altre cose che, quando guardo un'opera d'arte, eh, eh, faccio subito e mi rendo conto che non è universale, dal fatto che Melania non lo fa. Per esempio, quando ho visto. <coughs> il primo quadro nel libro, la, cioè, la ritratto di Porzia. Sì, cioè la prima cosa che mi salta agli occhi è io la mestruazione la dipingo. Cioè la, ehm, ci sono dei pattern sulla stoffa che eh, sono quasi un simbolismo di una vagina, cioè una sorta di diamante dentro un altro diamante che è nella stoffa rossa. Ma la gamba... È una cosa così comune quando si è a scuola, si ha 17 anni, non si va a cambiare il pannolino eh, o il whatever, si, si usa. E c'è proprio in quel punto, cioè quando arriva la gocciola del, di sangue a quel punto della gamba, accidenti, devo fare qualcosa, bisogna andare a, ai ripari, non è più soltanto la mutandina rossa di sangue. Quindi per me quel quadro è... Io sono donna e io dipingo la mestruzione. Questo viene da... Stavo pensando a un quadro che non è in questo libro, ma che ho voluto, o piuttosto, Anne Imhoff ha voluto esporre nella sua mostra personale al Castello di Rivoli, che è il Sansone Dalila di Artemisia. E, la cosa che salta gli occhi a me di quel quadro è la, la concomitanza, quello che crea un buon artista è quando la il contenuto della forma e la forma del contenuto coincidono. Eh, e quindi eh, la tecnica rappresenta la stessa visione politica, eh, del, oh, politica in senso lato della, della polis, del, eh, del quadro. Quindi è come dire un William Kentridge, la cancellatura, e la cancellatura dei corpi neri in Sudafrica, eh, oltre a essere ehm, la, la, la, la cancellatura dell'opera d'arte da un certo punto di vista, quindi coincidono. In quel quadro, ehm, eh, Sansone è dipinto molto male, sono banali i rapporti tonali e coloristici. Oltre a essere, eh, gli, gli è tolto il potere perché Dali l'ha tagliato il capello, e la ciocca, e c'è questa alleanza con la cameriera, che è questa alleanza intrasociale di donne aristocratiche e donne non aristocratiche contro questo potere maschile. Ma è molto più sottile la pittura nella parte che rappresenta Dalila, è molto più avanzato, quindi l'artista ha anche impoverito questa tecnica. Questo tipo di meccanismo di lettura mh, è più tipico di me. Per cui, quando ho visto la Antonietta Raffaele, per esempio, bellissima. Io adoro Antonietta Raffaele. E eh, eh, eh, mi viene in mente che queste fasce sono anche il. cioè è la sua nascita. La, come hai detto. Posso dare del. No, continuo con lei. No, no, no, per carità. No, no, e sono veramente eh, felice di essere accanto a una persona. Eh, eh, ci, eh, ancora dieci minuti prima di passare, di proporre il tu a una persona che rispetto così tanto per la sua incredibile capacità e, e forza di volontà, tra l'altro, essere donne scrittori. Ma quella quadro la, la, è una sua nascita come pittrice, sì. Ed, e si vede nell'aspetto bipartito della struttura, cioè la parte sottostante in fasce è la parte dell'astratismo, e quindi è la parte che ritorna anche a una certa idea di avanguardia che è stata molto anche maschile dell'inizio del secolo. La parte superiore è questa nascita della pittrice, eh, che con le sue mani e questa figura ed è, è molto più. Eh, meno piatto e più ricco ed è quindi interessante come quadro perché combina il figurativo e l'astratto senza quella opposizione tipica della scuola romana eh, o, o diciamo di scuola di via Cavour che è quella di opporre diciamo il realismo figurativo a un astrattismo precedente eccetera quindi c'è sempre nelle donne questa sorta di complessità una cosa che Noto, eh, che, e, e poi ho adorato che ci fosse Gabriele Munter, che è molto meno nota, del marito eh, eh, Kondinsky, anche Mariana Verevkin, molto meno nota, del marito, eccetera. Eh, mh, questo è bellissimo. Noto che sì, che è un libro sulla storia, non dell'arte, dell ma della storia delle donne, ma la e, peraltro nel mio percorso, chi ha portato a questa quest attenzione, è Griselda Pollock, quindi non, è perché Griselda era una maestra, insomma, eh, il suo museo immaginario femminile, non Lea Vergine, che ovviamente per, per lui, mille ragioni era, era Griselda. Ma è una storia della pittura, cioè e questo è, è importante ed è la pittura occidentale, europea. Eh, quindi... Um, anche se ci sono figure, insomma, per esempio la Rafael, che è lituana Russia. Recentemente ho visto un lavoro bellissimo di Alexandra Exer che non conoscevo nella mostra degli artisti ucraini aperta a Artisan Bornemizza, eh, molto importanti come artista, tra l'altro anche lei non conoscevo. Poi continuo anch'io a scoprire cose che non, non conosco. Ma eh, diciamo che la, è interessante che una scrittrice, una narratrice, che quindi dà valore allo storytelling, si leghi tanto alla biografia, questo è rinfresca, e permette ai non esperti di avvicinarsi all'arte di più, perché quando si capisce che un artista è un essere umano, eh, che ama, che soffre, che vive una vita come tutti e, m, è più facile per il pubblico entrare in rapporto con l'opera e, e quindi è una via secondo me importantissima che noi nei musei dobbiamo guardare e, e riprendere, è, è una sorta di via maestra antica, pre-strutturalista, pre-altre cose, nelle quali m, m, non volevamo più eh, ecco. Eh, scrivere le biografie, granché, nelle, nei testi a muro, ma credo che questo potrebbe essere un ritorno molto interessante per dare più accesso alle opere. E voilà, cioè noto che queste differenze, diciamo, il mio ambito è sì europeo, ma molto poco eh, la pittura, cioè non, non è un settore... Sì, ci incrociamo su Marlène Dumas moltissimo, quel quadro è bellissimo, quel quadro è sconvolgente, perché il crimine in questo caso, la mestruzione, è proprio l'essere pittore, non le mani. Però in generale è, è un mondo dove, è, diciamo, non totalmente mio, perché avvengo, do, avvengo appear, dopo la l'arte concettuale e l'arte povera, per cui, per esempio, Carol Rama non era inclusa, fino, eh, fino a recentemente, è stata recuperata da questo mondo eh, diverso. Eh, un quadro che mi è piaciuto molto e che non conoscevo era dell'artista cubana. Sì, pazzesco. Pazzesco e mi fa pensare, cioè dal mio punto di vista, se avessi scritto io un testo, eh, avrei scritto della baia dei porci, del um, pericolo atomico in quel momento, del, di, di questo angelo della morte che porta forse eh, eh, la bomba nucleare. Cioè c'era un, un momento pazzesco attorno al 61-63 se si stava in Cuba. E poi penso che probabilmente se, eh, l, l, l, l, questa macchina da cucire può essere anche legata all'idea appunto della della tecnologia e della, di certe paure anche heideggeriane contro la macchina tipiche. E, e questa figura, probabilmente la madre, se, se lei mi dice che la madre era una sarta. Quindi chi è Dio che nascerà? Eh, L'artista. Eh, sano se, narcisismo. Se posso, eh, a proposito di questa questione delle biografie, ehm, io una cosa che non ho detto stasera, ma di cui... Ehm, ma avevo avuto occasione di parlare quando ho recensito il tuo libro è che spesso i testi ehm, i libri che hanno parlato di artiste si concentravano esclusivamente sulla biografia e quindi era un po sempre le favole della buonanotte e ragazze ribelli no c'era sempre quel tipo di modello qui tu parli delle opere che come abbiamo detto in apertura di serata è secondo me la grande novità del libro però la biografia serviva perché molte sono dimenticate, e dobbiamo capire come ce le siamo dimenticate. Poi devo dire che è anche un omaggio, credo molto italiano, forse al nostro modo, di raccontarci l'arte. Eh, noi abbiamo una tradizione importante di letteratura artistica, letteratura artistica, eh, anche se negli ultimi anni, per esempio il concetto di letteratura nello studio accademico si è molto ristretto, no? per cui adesso la letteratura artistica ci sono pochissime cattedre che la insegnano, forse non ce ne sono più in molte università, però veniva considerata letteratura che parlava d'arte, e noi abbiamo inventato effettivamente con Vasari, ma anche prima di Vasari in realtà già c'erano delle... l'idea proprio di parlare d'arte, però non a caso il libro di Vasari si chiama Le vite, si chiama Le vite, però se poi leggiamo Le vite di Vasari in effetti la maggior parte dei testi sono dedicati al, ai quadri, agli affreschi, agli edifici, ai manufatti architettonici, quindi alle opere. E tuttavia noi le chiamiamo le vite perché i pezzi in cui ci racconta le vite dei pittori sono determinanti nel modo in cui poi il pittore stesso resterà con noi. Eh, I brani di Basali su Piero di Cosimo, che è uno dei miei pittori più amati. Ma i brani, alla fine sono 20 righe, credo, in cui parla della stranezza di quest'uomo che trovava poesia in uno sputo sul muro no? e ci fa capire che già stava nell'arte moderna, insomma, nelle crepe del muro che amava gli animali. No? Sono pochissime righe in cui Vasari ci illumina però, dopo averci parlato dei suoi quadri, dei suoi mostri, eh, Piero Di cose, un pittore, le cui pitture sono piene di mostri, no? E poi a un certo punto ci dice anche che uomo era questo che dipingeva questi mostri. E, e quindi ci, ci, ci allarga lo sguardo, no? E, e quindi credo che inconsciamente, non è una cosa che io ho voluto no? quando ho cominciato a scrivere di arte, però sicuramente mi sono nutrita di questo modo di parlare d'arte. Che è forse peculiare, peculiare è stato insomma un in modo italiano. Penso alla vita di Reni, scritta da Malvasia, per esempio. Eh, Malvasia trasforma Reni in un personaggio dostoevskiano. grandissima letteratura, cioè è proprio un, sono pezzi di letteratura assoluti. Poi la realtà parla dei quadri anche e molto bene perché fa ecrasis, insegna a vedere. Eh, e però i libri più potenti sugli artisti in Italia l'hanno scritti degli scrittori, perché comunque sono scrittori questi, eh, che a volte in passato sono stati considerati veramente scrittori, poi sono stati relegati nella categoria scrittori di cose d'arte, no? che non è, non è una categoria. Eh, in, credo involontariamente come scrittrice, nel momento in cui sono andata a scrivere, ho ricordato questo. Eh, quindi, Assolutamente, sì. adesso ho capito la fonte è proprio Vasari. Sì, no, perché in effetti c'è una proporzione è, è poco il, la parte biografica in tutti e poi si è come va a fondo sull'opera, e poi qualche cenno sono come qualche pennellata di biografia sì, quindi sono le vite di Vasari in chiave delle donne e oggi <ride> sì, molto bene molto be bellissimo bellissimo, veramente mi piace moltissimo vorrei leggere la seconda metà eh, certo, allora, io purtroppo devo interrompere perché eh, abbiamo, siamo, siamo andati un po' molto avanti e invece credo che magari qualche lettore e qualche lettrice vuole scambiare due parole con uh, Melania e magari farsi firmare il libro, quindi io vi ringrazio di essere venuti qui stasera e vi consiglio davvero uh, questo libro. Non abbiamo detto il perché del titolo, forse questa è l'ultima domanda. Io ho fatto un'ipotesi di questo self-portrait, però lascio a te se vuoi rispondere come è venuto fuori il titolo. Ah, ehm, in realtà probabilmente ho pensato che volevo fare un, un autoritratto, eh, perché è la soggettività delle scelte chiaramente è, è un autoritratto e soprattutto è come se fosse un, ritratto, un autoritratto collettivo no? in cui ciascuna o rappresentando se stessa o rappresentando la propria sorella, eh, la propria madre, molto spesso sta tracciando, raccontando una storia. No? Quindi ho pensato che fosse un termine da usare in questo senso, dall'altra parte attivava anche un'altra cosa che va detta, che le donne nella storia dell'arte poi hanno dedicato vasto spazio al self portrait in senso proprio stretto del termine, eh, nel gergo artistico per ciò che significa, ci sono alcune pittrici come Eliane Scherfbeck che c'è qui che praticamente ha fatto dell'autoritratto la propria, quasi insomma il proprio soggetto e le donne hanno fatto del proprio corpo, il proprio soggetto artistico, quando anche al di là del, dell'autoritratto, quindi mi sembrava questa centralità insomma di se stessa, di se stesse, di noi stesse da utilizzare insomma nel titolo. Ci avevo visto giusto. Era giusto, sì. Allora io ringrazio Melania Mazzucco, ringrazio il direttore del Castello grazie, di Rivoli grazie. e grazie a tutti voi. Grazie. Thank yeah. you.